Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo video affronteremo il quinto giorno del nostro tempo, del nostro viaggio ad Alola. Nello scorso episodio abbiamo preso Rockraft, quindi se ve lo siete persi andatevelo subito a recuperare. E la nostra squadra quindi ora è composta da Rockraft, Rowlet e Pikachu. Andiamo quindi a questo punto a dormire. Ecco fatto. E salve. Questa volta vuole che andiamo da Lidia. Ok, e dopodiché dobbiamo incontrare Kiawe o Kawe a scuola. Perfetto, quindi andiamoci. Lidia sappiamo dove abita. Sappiamo che ha una bella villa in città. E abbiamo qui un Pikipek a livello 2. Ovviamente tengo davanti Rockraft perché vorrò allenare lui. Però senza ulteriori indugi andiamo quindi a trovare Lilia a casa sua. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video Di commentare e di iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Allora la casa di Liglia dovrebbe essere qui Esattamente Prima di entrare però vorrei vedere se è possibile Insegnare qualche nuova mossa Al nostro Rockcraft Perché non aveva delle mosse molto belle eh? Allora vediamo un po' Cosa potremmo insegnargli. Hidden Power Sunny Day mm. E tra l'altro Altra cosa scusatemi mi avete detto che Rowlet è un attaccante fisico, quindi andiamo subito a dargli la menta giusta, che abbiamo tutte le mega pietre che abbiamo preso a Kalos. Allora, vediamo se è qui la menta... no, menta l'erba questa. Allora, eccola qua, adamant mint. Diamo la Rowlet, sì, ecco fatto. E credo che un attaccante fisico sia anche il nostro rockraft, quindi diamogli l'adamant anche a lui. Perfetto, poi diamo subito un'occhiata a come sono cambiate le statistiche di Rolet. Ora ha molto più attacco, giustamente. E può insomma usare questi attacchi con molta più efficacia. Poi continuiamo la nostra ricerca di MT da dare al nostro caro Rockraft. Vediamo: eh. Smackdown. Hmm. Interessante, dovrebbe essere abbattimento. Vediamo un secondo, non può impararlo. Perfetto. Allora, Earthquake può darsi di sì, nemmeno, e dai, ritorno mettiamoglielo per adesso perché può comunque essere utile e sicuramente più utile di azione, quindi il ritorno diamoglielo, ecco fatto, poi Fossa potrebbe impararlo, dai dimmi di sì, no, niente, uh, Shadow Ball, anche se infatti è un attaccante fisico quindi non mi interesserebbe Brick Break neanche, mmm, non è molto buono questo Rockraft. Allora, Rock Tomb. Vediamo se è meglio di quello che ha già. Allora, lui ha Rock Throw. Rock, rock Tomb è eh, meglio, decisamente meglio. Quindi mettiamogli Rock Tomb. Ecco fatto. Ovvero rocciotomba. Poi aerossalto. Niente, non lo può imparare. Vediamo un po' e continuiamo con.. Eh... Mm. Oltraggio non penso proprio. Vediamo un po', Acrobazia Non credo. Vediamo, eh. Shadow Claw, vediamo. No, potremmo imparare i Roulette? Ma certo, caro Roulette. Ma assolutamente sì. Al posto di, mm, al posto di Shadow Snake, vai. Ecco fatto. Poi, Payback forse potrebbe impararlo il nostro Rockcraft, no? Allora. Giga Impatto non glielo, non glielo metto. Stone Edge potrebbe impararlo, vediamo. Sì. Vediamo, eh. Certo, ha poca precisione, quindi, quindi no, non diamo lo Stone Edge. No, non voglio insegnarglielo più. E dai, perché non vai? Sì, grazie. Ok, via Allora, Volt Switch non penso possa impararlo, sinceramente, infatti no Allora, continuiamo, continuiamo Bulldoze, forse, vediamo No, nemmeno Peccato Rock Slide, gliela abbiamo tolta Quindi non gliela insegniamo di nuovo Poison Jab, non credo proprio No, appunto Vediamo, eh Wild Charge? No, non penso possa impararlo. Rock Smash sarebbe... No, è inutile. Sarebbe Spaccaroccia. Allora... Beh, penso che abbiamo finito, no? Non penso ci sia altro che possa imparare. Il nostro Rockraff... Di interessante. Nope. Forse rotolamento, ma no, non conviene mettergli rotolamento. Shadow Punch no. Dark Pulse no. Brutal Swing. Forse Brutal Swing? Eh? Vediamo. No. Uh, Surf Fly Rock Limb Magari Rock Limb Nemmeno. Ok, dai, gli abbiamo assegnato qualcosina. Perlomeno. Un minimo gliel'abbiamo dato. Ed ora parliamo con Lilia. Salve. Ok, Devo, deve mostrarci qualcosa. Il suo uovo si è schiuso. Per favore, guarda, guarda un po' cosa è uscito. Vediamo chi è uscito dal suo uovo. Me l'avete scritto nei commenti, tra l'altro. Ed è Snowy, quindi un Vulpix di Alola. Che dovrebbe essere di tipo ghiaccio. Andiamo di Rock Tomb. Ok, Powder Snow mi ha colpito e Rock Tomb è super efficace. Perfetto. Non è carissima, ma certo, carinissima, anzi. Sono così felice, così felice di avere Snowy con me. Grazie per esserti. Grazie per essere passato. Dovresti andare a. avere tuo, la tua giornata con Kowe. Ok dovresti andare a trascorrere, anzi, la tua giornata con Kawe, parliamo un italiano correggiuto. Allora, andiamo quindi da Kawe, che è sul percorso 1, vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Salve, ora che sei pronto, andiamo a casa mia da Akala Island, che dovrebbe essere Ohana se non sbaglio. Ho sentito che volevi visitare altre isole. Parla a Charizard quando sei pronto. Sono prontissimo, andiamo a Akala Island. Ti incontrerò al ranch, ok? Quindi dobbiamo andare alla fattoria. Iniziamo ad esplorare Ohana. Salve. Ok, niente di utile. Poi tu ci dà una quick ball, quindi prendetela se vi interessa. Salve, tu che hai un miltank. E ci dà un Mumu milk giustamente. Poi tu. Sei mai stato alla fattoria? Hanno un sacco di cose interessanti laggiù. Ci andremo, ci andremo. Vuoi un consiglio per pescare? Paga qualcuno per farlo. Ma come? Allora, qui se non sbaglio potremmo trovare eh, un Pokémon nuovo. Con l'amo vecchio. Quindi andiamo a guardiamo vecchio. Vediamo se riusciamo a tirar su quel Pokémon nuovo. Eh. Classici tre tentativi vediamo un po' no è uscito all'omomola di merda quindi fuga via andiamo di nuovo con l'amo buono anzi l'amo vecchio scusatemi e vediamo se viene fuori quel pesciolino dai salta su niente old rod Oh, non vuole venire su nessuno eh? dai forza vediamo se ancora un all'omomola ok eccolo qua Wishiwashi, nuovo Pokémon di questa generazione con un'abilità molto molto particolare e interessante, che andiamo a catturare con la Velox Ball. Ottimo, preso il buon Wishiwashi. Small Fry Pokémon, comunque da, solo sono, da soli sono molto deboli. Ma è quando si radunano in banchi che sono in grado di affrontare anche avversari molto forti. Infatti ha l'abilità Banco. Allora. E se non sbaglio, funziona in un modo leggermente diverso. L'abilità Banco qui dentro, in questo gioco. Se non sbaglio, tipo bisogna, bisogna farlo arrivare a livello 20 o una cosa del genere per poterlo poi utilizzare. Ok, questo è un ricorda mosse. È utile da averlo qui nel, nel centro Pokémon assolutamente utile poi lasciamo giù il nostro wishy washy mettiamolo al suo posto vero 746 quindi qui in teoria sto 45 sì 46 e abbiamo sia wishiwashi che marini ok piano piano ce la stiamo facendo eh volcanion guardalo qui leggendario di sesta generazione Vai, proseguiamo allora andiamo Qui sotto abbiamo fatto tutto? Sì. Tu cosa mi fai? Ok, non ci fa andare da nessuna parte quindi possiamo andare solamente a nord. Andiamo, qui abbiamo uno strumento da prendere. E siamo nella fattoria di Oana, Al paniola ranch. Pronto per un po' di azione? Ma assolutamente sì. Cara Lady Anna. O cozio, Magnazon. Alla faccia dell'azione. Allora. Andiamo di Rock Tomb e eh, non gli fa nulla E gli diminuisce la velocità E mi ha paralizzato Urge cambiare Pokémon e mandare Pikachu Rockruff non ha le mosse adatte per combattere contro un Magneton Ok andiamo di Brick Brack Super efficace e addio Perfetto Rockruff sale, sale di livello Ok, torno un attimo velocissimamente a curarmi il mio Rockraff per non starli a buttare via una cura totale, anche se vabbè, sinceramente di soldi siamo pieni. eh. Forse siamo talmente pieni che ne abbiamo già al massimo, non credo però no, ok. Ce ne abbiamo... abbiamo ancora un po' di spazio per immagazzinare soldi. Proseguiamo quindi, Pagnola Ranch, sperando che non abbiano altri Pokémon strani del tipo appunto Magneton. Ti piacciono i pancakes? Sì, no. Lei di Nina Ok, Rachu di Alola. Quindi elettropsico. Quindi un bel bite, ti fa parecchio male. Anche lui ci ha fatto parecchio male. Anzi, lei. Eh, Mandiamo ma in campo Pikachu di nuovo. Ecco qua. Ah, forse sì, saremmo sopravvissuti. Oddio, forse no. Andiamo di Electro Ball, comunque. Super efficace, non molto efficace, ma comunque sufficiente a ucciderla. Rockcraft sale a livello 20. Amazing job, grazie. Andiamo a curarlo direttamente qui, non c'ho più voglia di tornare al centro Pokémon. Ecco, fatto. E piano piano si prende un po' di punti esperienza. Allora, andiamo a prenderci quello strumento che era qui sotto. Tac, Scope Lens. Ok, già presi in altre regioni. Poi Vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Un altro strumento, un etere. Ok, e un Pokémon selvatico. Vediamo se salta fuori qualcuno di nuovo. No, un Tauros. Ok, facciamo fuga. Poi saliamo su di qui. Di sotto non mi sembra di vedere un nuovo strumento, quindi possiamo andare qui. E sfidare questi due in una lotta in doppio. Ah, peccato, Pikachu. Dovevo mettere Rowlet come secondo. Però mando nel campo Sableye e Lillipup. Allora, a questo punto io andrei di... Mm, Morse... no, Rock Tomb su Sableye. E Brick Break su Lillipup. Così almeno uno dei due lo tiriamo via. Ecco, gli abbassiamo la velocità, perfetto. Intimidate, va bene, mi, attacca, mi abbassa l'attacco di Pikachu ma non è un problema. Allora, andiamo di Rock Tomb su, su Growlit che è super efficace e Thunder Punch su Sableye che si protegge, va bene. Però Rock Tomb super efficace, tira giù il Growlit e Rockraft sale a livello 21. A questo punto cambiare Pokémon e manderei Rowlet in campo, no però non al posto di Rockraff. Rockraft deve fare ancora Rock Tomb su Sable Eye, mentre Pikachu viene sostituito da, Ro da Rowlet. Ecco fatto. Perfetto. Disable, non funziona. Ed ora Rock Tomb di nuovo, mentre Rowlet attaccherà con Shadow Claw. Perfetto, Rockcraft è già più veloce di Rowlet. Buono. Ed ora entra in campo Carbink. Allora, io userei una cura sul nostro Rockcraft. E userei invece Razor Leaf su Carbink. Super efficace. Buono. SmackDown va bene. Andiamo poi di. Rock Tomb e Razor Leaf di nuovo Buono dai, non se la sono cavata male Avec'era c'era anche merito di Pikachu eh, al 70 dentro Però entrambi salgono di livello Questi ridono Dopo aver perso ridono, contenti loro E possiamo proseguire da questa parte Allora, salve Ah, sei tu, che bello rivederti Ok, questa è la pensione Pokémon, perfetto questi, questi dannati Miltank sono così pigri e non ci fanno passare. Ok, prima di parlare a, a Kawe, che penso finisca la missione, andiamo a vedere cosa c'è qui sopra invece. Ok, uno strumento, una pietra ovale. Qui abbiamo un altro strumento, un amulet coin. Una mu, un Mumu Milk, perfetto. E una Mystic Water. Tu sei un'allenatrice? No, questa è la sorella di Kawe. Piacere di conoscerti, va bene. A questo punto possiamo sì andare da, da Kawe. non prima però di aver incontrato un altro Pokémon selvatico, che è un Geodude di Alola, che mi sembra come già catturato. Ok, quindi non lo catturo di nuovo. Eh, Andiamo lì qua. Evidentemente era uno di quei rari Pokémon di Alola che ho catturato accanto. Allora, a questo punto sarà Rocker ad affrontare Akawee quindi diamogli anche magari uno strumentino per aiutarlo, tipo una, un bel, come si chiama, pietra dura dovrebbe essere. Sto, sto andando giù per tornare su in realtà, perché so che gli strumenti che potenziano le mosse di determinati tipi li ho messi qui. Eccola qua, hardstone, give, Arocraft, che gli potenzia un pochettino le mosse di tipo roccia. E ora parliamo a Kawe. Finalmente ce l'è fatta, combattiamo. Oddio, finalmente ce l'è fatta, cioè ci ho messo due secondi. Vai. Sfidiamo Chiawe Che va nel campo Charizard. Ok, se Charizard si becca un attacco di tipo roccia, da Rockcraft muore perché ha danno 4 per. Lanciafiamme lo regge? Sì, lo regge, perfetto. E addio. Danno 4 per. Un bel po' di punti esperienza per il nostro Rockcraft. Ora Turtonator. Ok, andiamo ancora di Rock Tomb. Ho diminuito la velocità. Shell Trap mi ha ammazzato, perfetto. Non conosco Turto come Pokémon, sinceramente. Andiamo con Rowlet. E andiamo di Shadow Claw. Ancora, un'altra trappola di... Se Shell Trap è una trappola di conchiglia, tipo. conchiglia Trappola, non so come viene tradotta in italiano. E non so nemmeno come girarla, magari con un attacco speciale, non viene attivata. Vabbè, ora in ogni caso creperà il nostro Tartunator. Cos'è tipo acqua roccia 2 Buonanotte, acqua roccia, roccia fuoco? Comunque non riesco a batterti. Eh, mi spiace, Pikachu è troppo forte. È stato divertente. Charizard può portarti indietro quando sei pronto. Ok, noi possiamo anche entrare un attimo qui nella... Roba nella pensione Pokémon E già che ci siamo iniziare a fare le uova di Popplio Che dite? Tanto prima o poi dovremmo farle Per il Living Dex Ok si sì. vai Prendi Poplio E fatelo scuba per bene Allora Vai riportami Qui e torniamo a casa Ci dice il nostro Rotom Dex Quindi torniamo a casa E andiamo a dormire Eccoci qui, dormiamo. Perfetto. E nel prossimo episodio andremo ad affrontare quindi il sesto giorno qui ad Alola. Parleremo il al Professor Q e scopriremo qual è la nostra missione di oggi. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine e vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!